buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo una lente d'ingrandimento ingrandimento da ispezione è un oculare e serve per osservare orologi gemme punzoni anelli per ispezioni micromeccanica è una lente di qualità di buon diametro e l'ingrandimento è un 8x. Stiamo parlando di una lente in vetro. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un nostro prossimo video. Grazie.